Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dionetics e Marco 007 Siamo tornati su LSS Allora, io adesso il singhiozzo, non so perché, mi è venuto a caso In questa parte dobbiamo fare Excite bike. Metti la Oddio, descrizione, sì. descrizione, descrizione, descrizione lo so, un secondo. Giocherà solo lui, visto che è per un giocatore. E lui non vuole giocare. Ci ho giocato 44 minuti. <coughs> Allora, il titolo originale Excite Bike combina le emozioni Monza Pianto, Save sì, Roh. Acrobazie da, eh, da pelle d'oca in un capolavoro da design semplice, ma d'effetto. effetto. Posso giocarci io che è un po' difficile spiegare il Aspetta, Degli albori dell'Erannes. Lanciati in eh, lancia una corsa solitaria su piste piene di ostacoli, eppure oppure affronta i motociclisti avversari in gare contro il tempo, che ti toglieranno il respiro. velocità sta baby. Le stabilità sono fondamentali per tenere la moto allineata durante l'atterraggio e per evitare di mangiare la polvere. Ok? No, no, no, c'è la seconda pagina. Oddio. Eh, oh, e sei tu che te ne vai, non guardi manco che c'è la seconda pagina, metti avanti. Nella modalità editor puoi anche creare il tuo tracciato personalizzato e provare le nuove azioni. Eh. Allora. Beh, fai giocare a me. Aspetta. Aspetta cosa, Dai. Voglio provare. Vai con B aumenti la velocità con A invece no. devi prenderli qui così non mi interessa così la velocità li devi prenderli allora cosa c'è di questo c'è di qui? li ricordavo più difficili forse perché io ci ho messo un sacco per capirli e qua non, mica te li spiegano le regole devi capirle tu In nessun gioco si spiegano le regole almeno quelli del NES e appunto stavo dicendo nel NES non ti spiegano le regole cioè io sto soltanto tenendo premuto il tasto il tasto destro non mi ricordo come si chiama e poi fa tutto da sé cioè che io senso devo il solo cambiare lezioni. Oh il tasto non mi ricordo come si chiama B è eh, B quello che è Però c'è Veramente quello quello un attimo vediamo No stai premendo A è normale che sei così lento Devi premere Vedi? B. B. Però non, non, de non devi tenerlo troppo troppo eh. Non devi tenerlo troppo perché sennò no diventi troppo veloce Wow, nuovo record, sono primo Ok Che c'è? Ah. Falle tutte, lascia stare. Continua, vai, parti. Hai sprecato tempo. Non mi interessa. Non devi tenerlo troppo, vedi che... Ma che salti fa? Poi vabbè la moto e lui cadono sempre nella stessa direzione perché è programmato solo well. meglio. Vedi che stai aiutando per tutto? Sì, lo so, l'ho notato. Sei lentissimo. Non mi interessa. Eh, non puoi arrivare al terzo livello se si così. Come sai tu scusa io l'ho provato che dici non è vero è vero tu online se tu eri me mentre lo provavo ah, hai preso in pieno il punto. Eh. no sei fortunatissimo che non hai preso che non hai perso sono sempre primo si sì. eh, hai visto eh di 2 secondi allora eh. non posso dire che ho vinto perché ora è blu è tutto perché è notte. eh certo è. sembra giusto visto visto che è notte è tutto blu fino <ride> a quando non arrivi a, a, a terra continua a fare brrrr. Corri tantissimo! Queste acrobazie che fa... Uno non fa acrobazie e vola soltanto. Due non sono... Non sono possibili nella vita reale. Guarda, sei più veloce. <ride> si fa. Perché okay. fa morire quella hai presa a fortuna quei cosi non ti fanno eh, lo so vi danno un'altra accelerazione no non ti danno velocità quelli no vi danno, danno quella barra no ti tolgono quella barra perché ti, ti rendono eh, la giusta velocità per quel percorso non hai capito, vi, vi riempiono la barra della. Ma no, uh, sì, non te la riempiono di rosso, te la riempiono di blu, eh? eh non ho a... niente No, non è vero Vabbè, lascia stare Io è il primo Ho vinto E non c'è stata così, io non ho il primo Vedi, così la stai aumentando, non lo stai diminuendo Achio. Corri, corri zio che? Ho fatto quello? Però sta roba. <ride> ah, ecco, l'hai fatta tu qui. Eh sì, però non funziona bene, però ce ne Vedi che te diminuisco la diminuiscono nella barra rossa. Ma se arrivi al massimo che succede? Mi esplode la moto? Sì. <ride> cioè non ti esplode proprio la moto, ti, ti fermi un attimo. E mi esplode la moto. <ride> no. <ride> ti fermi un attimo, ti dicevi parti dopo. Vai provaci! Non voglio provare! Non vuoi vedere un tizio esplodere con la pupa? No, voglio arrivare prima! Non lo stai arrivando prima, ti mancano 10 secondi e hai già aperto per 10, 9! <ride> 7, <ride> ma così 6, quello schifo! 5, 4, 3, 2, 1. Hai perso. Ora, ora arriverei tipo secondo oppure qualcosa del tre. Ora sì, meno del terzo. Overhead. Ti E vedi. Go. È schifo. Sta parlando. Io non ho mai giocato. Cioè nel senso ci ho giocato, però non ho mai giocato non parlare a te. No. Yeah, okay. Wow okay. Okay. Sei dodicesimo Diciamo ah, <ride> che, che schifo Ah no puoi arrivare al livello Allora vai al livello 5 Era al 4 Non lo sapevo più Però è diverso? Perché è diverso? Perché è un altro livello questo Almeno allora, quanto dici tu? Che razza di percorso è? <ride> La gravità non esiste in questo percorso. e non lo sa so. Se cioè, qui così come l'ho fatto a costruirli? Non ho chiamato a Oh! Wow. Cioè, eri attaccato al coso. E l'amo non ce la farei mai okay, Devi essere tipo velocissimo Perché potenza? <ride> ah no, bravo finissimo <ride> No, no, la... La vera, in... <ride> sì. no, quella è la luce dell'esplosione No, Morella. Due, uno, fine, come morto. Allora, mi sono il 19 ma ancora. Posso essere ancora terzo, dai! Come di nuovo? Due! Uno non sei terzo! Fini! Beh, vabbè non diciannovesimo! <ride> no, settimo, buono! non è vero, fa Oh! Che fai? Non l'ho fatto. Metti in 5 no. Comunque la gara è contro gli altri sono, è praticamente la stessa però contro gli altri. Ci sono altri ah, tizi. Ci sono altri tizi di, però di colore. Di colore blu. No, <ride> blu. Uguali a te però le parti rosse diventano blu. Perché vola ogni volta? Non sto nemmeno andando veloce come fa. Sì, quando ci sono quelle montagnette invece altissime, quello si attacca alle, alle montagnette. Wow! Ti mancano 20 secondi! Il dansei 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oh yeah, è buono! Wow. No scusa, dov'è che, scritto... se well. eh? dov che sta scritto se arrivo prima? Eh? Dov'è che sta scritto se arrivo prima? Se arrivi prima vuol dire che hai superato best e sta scritto lì. L'ho scritto lì dietro, vedi, best. Uh. Se arrivi terzo sta accanto a tempo. Sì, lo so. <ride> Finale! Niente! <ride> yeah. Wow! wow. Sì. Ok, yeah. quanto abbiamo? Eh, Vabbè, eh dai va abbiamo finito! Basta. E la prossima parte facciamo. Niente, yeah, questo è side bike un po'. E la prossima parte che cosa sta? Allora. Eh, guarda! <ride> No, quello è una storia. Ice Climbers? Allora, Ice Climbers. Oh, questo? No, anche quello, è una storia. Uh, non è una storia. Vabbè, il prossimo sarà Ice Climbers. Ice Climbers, veramente. Cioè, ha, ha 30 livelli, ma sono un po' ripetitivi, quindi ne faremo alcuni. Vabbè, alcuni. ci vediamo alla prossima. Ciao. Io